È giunto a voi il regno di Dio. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo anche oggi il Vangelo che la liturgia ci presenta, che è il Vangelo secondo Luca, capitolo 11, 14, 23. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero, è per mezzo di Belzebul Be capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse, ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in sé stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Amen. Carissimi amici, oggi è il Vangelo secondo Luca che ci accompagna. Oggi abbiamo ascoltato che Gesù guarisce una persona che era posseduta da un demonio che era muto, quindi non apriva la bocca. Gesù ha autorità, Gesù ha manifestato la sua autorità su quest'uomo e Viene scacciato il demonio e quest'uomo inizia a parlare. Che cosa dirà quest'uomo? Che cosa ha detto se non proclamando le meraviglie di Dio? Che cosa ha detto se non ciò che Gesù gli ha fatto? Ha cantato sicuramente la sua liberazione che è avvenuta per mezzo di Gesù Cristo. Ma di fronte a questo evento straordinario, e non so se riusciamo a immaginarci, un indemoniato muto, quindi davvero una situazione di carcere della persona, del cuore di quell'uomo, totalmente liberato da Gesù, di fronte a questo fatto, a questo segno, alcuni della folla, Dicono, ecco, sta scacciando i demoni per mezzo del principe dei demoni. Vedete, fratelli e sorelle, che molte volte nella nostra vita Dio ci dà dei segni, concreti, grandi, prodigiosi, ma spesso ciascuno di noi è capace di guardarli in un'altra ottica. Anche i miracoli di Gesù sta facendo questo perché in realtà è il capo dei demoni. Quante volte anche noi di fronte a un segno di Dio poniamo dei limiti, poniamo dei dubbi, delle perplessità. Ma sarà stato lui oppure no? Ma Dio mi ama davvero oppure no? E poi addirittura gli dicono, per metterlo alla prova, gli domandano un segno dal cielo. Ma quanti segni sta facendo Gesù? Quanti segni, guarigioni, liberazioni, opere? ha fatto Gesù con la sua stessa vita, con il suo operare, con il suo predicare e tantissimi non gli hanno creduto. Ecco allora cosa comprendere oggi quando abbiamo nella nostra vita questa malattia che è la sclerocardia, quindi quella durezza di cuore perché in realtà non vogliamo aprirci a Dio, essere disponibili a Lui, essere attirati da Lui, essere convertiti da Lui per vivere meglio, ecco che si manifesta questa durezza anche in noi. Qualsiasi segno Dio ci dia, noi ne vogliamo altri. Noi chiediamo qualcos'altro. Oggi Gesù stesso ha detto questo. Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, è giunto a voi il regno di Dio. Non dobbiamo attendere di essere in cielo, in paradiso, per vedere il suo regno. Gesù ha detto che già oggi nella tua vita puoi sperimentare il regno di Dio. Amen? Questa è la bella notizia. So che ci sono ancora notizie riguardo la pandemia, Contagi, abbiamo la guerra in Europa e tante altre situazioni, crisi economiche. Ma se puntiamo sempre gli occhi su tutti questi fatti negativi, non avremo mai la capacità di vedere che Gesù è davvero in mezzo a noi. È Gesù che sconfigge ogni male, è Gesù che libera la vita dell'uomo dalla paura dalla violenza, dalla guerra, dalla malattia, dalle pestilenze. Amen? Allora, fratelli e sorelle, oggi ci aggrappiamo a questa parola. E Gesù ha detto, chi è con me raccoglie e non disperde. Aggrappiamoci a Lui oggi con tutto il nostro cuore, perché da muti, perché oppressi, Possiamo diventare persone che aprono la bocca per benedire e glorificare Dio. Allora insieme diciamo, benedetto sei Tu, Signore. Grande è il Tuo nome in questo giorno. Signore, voglio esaltarti nella mia vita. Voglio celebrare la Tua presenza, celebrare il Tuo regno che è accanto a me. Il Tuo regno che io posso vedere e sperimentare anche oggi. Nel mio lavoro, nella mia professione, dovunque andrò, in casa mia, Signore, proclamo che non c'è nessuno grande come Te. Voglio essere con Te, voglio portare frutto e non disperdere frutto. Signore, aiutami ad accoglierti, ad aprire i miei occhi, aprire il mio cuore e non essere più sclerocardico, ma essere invece una persona disponibile ad essere da Te plasmata, da Te ammaestrata per glorificare il Tuo nome. E donami soprattutto la gioia di essere salvato e di essere amato da Te. A Te, o oh Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli, Amen. Cari amici, con gioia vi ripeto un versetto del Vangelo di oggi che sarà il nostro slogan. È giunto a voi il regno di Dio. Gioiamo perché già in mezzo a noi oggi c'è il Signore Gesù. Se volete carissimi sostenere il nostro canale, i nostri video e questo servizio che stiamo facendo già da quasi due anni, ecco potete offrire un caffè per il Vangelo. Grazie del vostro sostegno che il Signore vi benedica. Buona giornata, a domani. Ciao. Custate e vedete, come può il Signore. Custate e vedete, come può il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete come può lui il Signore. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il Suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete come può lui il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti.